Grazie. Scusami, Grazie, sono molto contenta di essere qua e direi dal punto di vista organizzativo interrompetemi in qualsiasi momento, anzi non interrompetemi, intervenite in qualsiasi momento e anche chi è a casa semplicemente attivando l'audio in modo che eh, quello che voglio evitare che sia eh, un discorso a senso unico, ma ho pensato di fare un intervento con una traccia attraverso delle slide eh, per poter condurre insieme eh, un ragionamento. Quindi io adesso eh, cerco di condividere questo, in modo che anche chi è a casa possa eh, vedere... poi iniziamo e ehm, dovrebbe partire. Ecco. Ecco. Ehm, perfetto. Ecco, così è più bello, no? Sì. Grazie e, um, spero che non concili il sonno. Comunque, eh, il, um, come appunto diceva Elena, il um, percorso che ho pensato ha un po' a che fare sia con uh, i lavori che da tanti anni al Piemonte Orientale um, abbiamo fatto e facciamo sulla questione migratoria anche cercando di proporre uh, lenti diverse per leggere eh, questo fenomeno con la consapevolezza di come eh, invece il pensiero dominante vada in tutt'altra direzione sia come gruppo che sta lavorando da tre anni al confine qui della valle di Susa ehm, per, sui passaggi delle persone che si muovono e vanno in eh, che vanno in Europa in altri luoghi d'Europa sia con la mia mh, ormai eh, quasi trentennale eh, appartenenza alla ehm, all'Agenzia di democrazia locale, un'Agenzia di democrazia locale in Bosnia, nella Bosnia centrale, che mi ha fatto fare esperienza in particolare dei Balcani, ma anche su tutti i temi della cooperazione decentrata e oggi anche sui temi dell'umanitarismo. Allora, diceva Elena delle, eh, che vi siete occupati anche di relazioni tra Uh, umani e non umani. Eh, insieme adesso invece vedremo relazioni specificatamente tra umani, ma la cosa interessante secondo me sarà ragionare sul fatto che eh, sono relazioni sostanzialmente asimmetriche che hanno dietro un, um, dei frame cognitivi, dei paradigmi cognitivi che eh, hanno poi l'effetto di produrre delle politiche eh, come quelle che stiamo vivendo a proposito della questione migratoria. Quindi inserire la questione migratoria in questo ciclo è mh, complesso, però io spero che anche attraverso il vostro contributo mh, potremo mh, tirarne fuori degli elementi eh, rispetto alle parole fondamentali del, mh, degli incontri. Ecco, eh, una cosa che volevo sottolineare mh, per iniziare e che forse eh, non, si, non si muove il... Eh, ecco, ehm, una cosa che voglio sottolineare e che secondo me non è scontata, ma che constatiamo da, molto da alcuni anni, è questa che in Italia, quando si parla di migrazione in questi anni, eh, si pensa eh, ai profughi. E non era così nel passato, oggi lo è, posso dire che nella esperienza anche didattica di insegnamento la situazione è mutata in questo senso, cioè gli studenti quando si avvicinano al tema migratorio in questi anni hanno in mente eh, gli sbarchi. Da una parte può essere interessante come fatto perché significa che altre migrazioni si sono normalizzate o magari può essere invece il segnale del fatto che si pensa alla migrazione nei termini appunto eh, della vittima eh, che arriva dopo eh, dei viaggi eh, pesantissimi e violenti o dell'approfittatore eh, della minaccia eh, per il paese. Sa di fatto che eh, smontare un po' questa prospettiva e parlare della migrazione, ripeto, sia in termini normali e ehm, come parlarne possa influire sul modo di relazionarsi con questo fenomeno è diventato sempre più difficile negli anni, dicevo dal punto di vista didattico ma non solo, direi dal punto di vista mediatico ad esempio è difficilissimo. Eppure ci sono delle migrazioni molto importanti dal punto di vista qualitativo, non vi voglio tediare con i dati, però nel 2020 si calcolavano, stiamo parlando di migrazioni internazionali e non di quelle interne, che sono in realtà poi il fenomeno più massiccio, anche qua, quando si parla di spostamenti si pensa agli spostamenti tra paesi, un fenomeno gigantesco è anche il fenomeno delle migrazioni interne a un paese, penso alla Cina, ma non solo. Comunque queste sono migrazioni internazionali del 2020, vedete stiamo parlando di 280 milioni di persone, dentro a questo numero ci sono anche le migrazioni di profughi e richiedenti asilo, ma il numero più alto è quello di persone che si muovono per lavorare o per riunificare la famiglia. Fatto secondo me interessante, vedete questo scarto eh, rispetto alle destinazioni, eh, ma mh, non è così, potrebbe essere scontato, non è così scontato però vedere anche come paesi di destinazione, penso appunto al Nord Africa, all'Africa subsahariana, Paesi che notoriamente dal punto di vista italiano sono percepiti come luoghi di uscita delle persone. In realtà sappiamo che i movimenti eh, di persone che rientrano in modo generale nel continente africano sopra sono soprattutto movimenti intraafricani e già qui un po' si scompagina no? il senso comune sia sui numeri sia sul discorso di dove vanno e da dove vengono le persone. Infatti sulle origini di queste migrazioni vediamo che se l'Europa e il Nord America sono paesi di destinazione sono anche il paese di origine delle migrazioni, di nuovo a confermare questi movimenti eh, spesso appunto in paesi, in paesi limitrofi. E, di tutto questo circa il 42% di questi 280 milioni sono donne e, e di nuovo appunto a proposito di eh, linguaggio mh, non è così diffusa l'attenzione alle specificità migratorie delle donne direi che c'è un po' una visione androcentrica eh, delle migrazioni e spesso se sono richiamate sono richiamate in termini di vittime o custodi di tradizioni eh, d'origine. È vero che ci sono molti studi in altra direzione, io sto parlando un po' del senso comune rispetto eh, a questi temi. E, mh, dicevo appunto i motivi per cui si migra che sono importanti per poi capire che tipo di relazioni si instaurano eh, nei paesi d'arrivo. Concentro la mia attenzione adesso sull'Europa. Qui potete vedere eh, il permesso di residenza, la prima volta che una persona chiede un permesso di residenza in Europa eh, e quindi ci riferiamo persone extra Unione Europea, no? tutte le persone che entrano nella normativa eh, dei cosiddetti stranieri, per questa distinzione tra l'essere cittadino d'Europa o non d'Europa in Europa è fondamentale. Ecco, se vedete, la cosa interessante è che eh, lavoro in rosso e famiglia sono stati e eh, sono tuttora i motivi principali in Europa di ingresso. Il, um, questo calo in tutte le linee è stato legato alla pandemia, poi si sono ripresi i movimenti. Nella voce altro ci sono i movimenti delle persone richiedenti asilo e profughe. Vedete appunto il 2016 come anno di punta di questi movimenti, fu l'anno anche poi degli accordi con la Turchia per bloccare questi movimenti, ma poi vedete che dopo il 2016 i movimenti, sto parlando della linea verde, i movimenti si sono, eh, sono calati per poi riprendere nel 21. Però vedete che rispetto eh, agli altri due elementi, la riunificazione familiare e il lavoro, ehm, il tema dei, dei profughi, dei richiedenti asilo non è il primo motivo di ingresso in Unione Europea. In Italia la situazione è diversa e secondo me questo è particolarmente interessante. Ehm, se voi vedete questi sono dati Istat stavolta ehm, sui anche qui nuovi permessi di soggiorno vedete che in Italia dopo il 2013 il motivo di ingresso per lavoro è sostanzialmente crollato sono, eh, continua a rimanere motivo principale la famiglia eh, studio neanche tanto anzi direi poco il tema dell'asilo e umanitario anche qui a questa forte eh, punta nel 2017 no? una crescita attenzione qui i dati sono presi dal 2011 se prendessimo quelli degli anni 90 vedremmo comunque già lì una crescita con le guerre in Jugoslavia, ma comunque questa grossa crescita nel 2017 e poi eh, un crollo. Io credo che questo grafico sia assolutamente eccentrico rispetto al senso comune, per il quale invece la maggior parte delle persone che arrivano in Italia sono dei richiedenti asilo e quello che la, il discorso familiare lo possiamo spiegare col fatto che c'è una migrazione stabilizzata e quindi la stabilizzazione comporta appunto anche il ricongiungimento. Ma quello che è interessante è il tema del lavoro. Come mai questo crollo dei permessi per lavoro quando parliamo di una forte domanda di lavoro immigrato in certe nicchie lavorative? E qui secondo me ehm, c'è eh, una questione veramente grande, cioè lo scarto fra il mercato del lavoro la domanda di lavoro e la normativa che infatti proprio dal 2014 ha reso molto più difficile entrare in Italia per motivi di lavoro i famosi famigerati decreti flusso flussi che sono una, una strategia eh, burocratica che è eh, del tutto disfunzionale, hanno eh, avuto anche questo come, come effetto. Oggi in Italia è difficilissimo entrare per motivi di lavoro. e Molte delle persone che arrivano eh, a Lampedusa, dalla, dai Balcani, mh, vorrebbero lavorare in Italia il problema è che se dichiarano di voler eh, lavorare vengono escluse dal sistema della richiesta d'asilo e quindi la richiesta d'asilo diventa per molti una possibilità per stare in Italia che è un fatto mh, assolutamente, ripeto, disfunzionale oltre che essere eh, tragico. Però questo tema di eh, un mercato del lavoro che ha una domanda di lavoro e una normativa che mh, rende difficile questo tipo di ingresso una normativa che scoraggia che è estremamente complicata sono una delle contraddizioni grandi della questione migratoria delle relazioni eh, con le persone che si muovono si potrebbe dire in realtà Mm, è conveniente avere una manodopera irregolare che comunque occupa certi luoghi di lavoro eh, ed è fortemente ricattabile. Mm, io non credo che sia solo questo eh, il motivo, sta di fatto che le eh, questioni giuridiche, il modo di gestire la migrazione porta in Italia a questa situazione di questa linea rossa che è assolutamente irrealistica rispetto eh, alla situazione. Vado ancora avanti non ci sono questione? Ehm, se puntiamo appunto a questo picco che poi è disceso rapidamente e la cosa interessante è che è proprio durante questa discesa in realtà che si è molto confermata la mh, descrizione del fenomeno come emergenza, quando cominciava eh, a decrescere. Comunque se noi andiamo eh, su questa linea qua a vedere questo mh, non solo il picco ma anche le caratteristiche delle persone, eh, che si muovono per eh, richiesta d'asilo e che tecnicamente sono definite per migrazioni forzate anche qua le definizioni è così semplice distinguere tra una migrazione forzata e una volontaria grossissima questione però questa è una differenza fondamentale perché attraverso questa definizione, categorizzazione, le strade dell'ingresso e della permanenza cambiano profondamente. Quando il giovane che arriva buttato sulle spiagge, su nel porto di Lampedusa, e gli viene dato da fare il famigerato C3, il modulo che deve compilare, e gli si dice tu hai interesse e volontà di lavorare in Italia, ormai questi ragazzi lo sanno. Ma se barra sì, immediatamente si toglie dalla grossa categoria del migrante forzato e se ha interesse a chiedere asilo non lo potrà fare. Quindi il tema della categorizzazione, migrazione forzata, migrazione eh, volontaria, in questa quella per lavoro, è una distinzione giuridica fondamentale ma in realtà le vite delle persone, le storie, le relazioni delle persone sono più complicate. Non parliamo poi della questione di chi se ne va per motivi ambientali, catastrofi, uragani, siccità, carestie, eccetera. Ecco, su questo non c'è oggi una normativa internazionale per definire lo status di queste persone. E appunto, migrazioni, eh, scusate, forzate, Ecco, questo è, eh, è il dato del UNHCR, eh, due considerazioni. Guardate, nel 2021 le persone forzate ad andarsene erano 89 milioni. Un aggiornamento che è stato fatto nel 22, però attenzione, si riferisce... Eh, al giugno del 22 quindi probabilmente aumenterà ulteriormente il numero e eh, ha superato i 100 milioni di persone eh, costrette ad andarsene dalla propria casa quindi tra la fine del 21 e il 22 c'è stata questa grande crescita delle, dei movimenti forzati e UNHCR ci dice Ucraina, ehm, senz'altro la guerra in Ucraina, e poi i conflitti che continuano in particolare in Myanmar e in Burkina Faso. Però, eh, Non però, oltre a questo dato che è abbastanza impressionante, cioè in questi ultimi mesi la forte crescita, Vorrei notare con voi una questione, cioè la maggior parte delle persone forzate ad andarsene sono degli sfollati, cioè persone che sono costrette ad andare via ma restano nel paese di cui sono cittadini ehm, e sappiamo chi invece se ne va e quindi tecnicamente è un profugo il termine rifugi qui sta a indicare non chi è rifugiato ottenuto lo status, ma appunto il profugo. Vedete, i profughi sono in blu. Queste persone che se ne vanno dal paese eh, di cui sono cittadini, sappiamo, non vi voglio caricare di altri grafici, sappiamo comunque che si spostano nei paesi limitrofi, soprattutto, che sono paesi spesso eh, paesi poveri quindi da una parte abbiamo guardate il gran numero di sfollati gente cioè che non esce dal proprio paese e questo in particolare quando ci sono delle situazioni climatiche avverse e, e poi appunto tra i profughi eh, lo spostamento e soprattutto ehm, nei paesi più, più vicini, tant'è che nel mondo i due paesi che oggi hanno il maggior, in proporzione il maggior numero di profughi in rapporto agli abitanti sono l'isoletta di Aruba che accoglie venezuelani in fuga e il Libano. Sto parlando di proporzioni 1 a 6, 1 a 8 eh, rispetto agli abitanti che sono numeri enormi. In assoluto il primo paese al mondo che ospita profughi è la Turchia con 3 milioni 800 mila presenze di profughi. Quindi di cosa stiamo parlando? Di un fenomeno molto importante e in crescita, eh, di cui non si dice la portata degli sfollati interni e il fatto che la maggior parte eh, dei profughi poi eh, si incanala nei paesi limitrofi, evidentemente con l'aspettativa poi di tornarsene a casa propria. Ehm... Prego, se ci sono delle vostre osservazioni, anche da lontano. E io volevo ancora un sottolineare una cosa, guardate come si riduce il numero dei richiedenti asilo cioè di coloro che fanno domanda, eh, fanno richiesta d'asilo qui mh, erano circa 4.600.000 persone nel momento della rilevazione del dato all'incirca si mantengono qui quindi come vedete quando di fronte a un dato io avevo sentito la presentazione di questo rapporto NHCR quando è uscito e veniva urlato il fatto che c'erano 100 milioni di profughi. No, non sono 100 milioni di profughi, il numero è altissimo, ma se lo suddividiamo in questi termini capiamo che la realtà è più complessa e che i richiedenti asilo sono circa 4 milioni e mezzo nel mondo. In, um, in Europa sono state poi 1.400.000. Quindi c'è uno scarto tra i discorsi sull'emergenza e eh, la realtà. La domanda che io pongo adesso, e volevo porre più avanti, però possiamo fare adesso, è utile comunque questo discorso realistico, un discorso informativo sui dati? Può incidere sulla percezione? Io ho dei dubbi. Cioè può incidere nel senso che qua questo nostro gruppo può essere interessato a ragionare su queste cose. Io non credo però che un'informazione che tra l'altro richiede tempo, attenzione, fatica, possa essere lo strumento per cambiare la narrativa su queste cose, almeno nei contesti mediatici, non lo so. Eh, chiedo cosa ne pensate, ecco. Eh, questo... Queste due colonne sono indicative di questo problema. Continuo? Volevi dire qualche cosa? Sì, se questa operazione di debunking rispetto al discorso delle invasioni, delle emergenze attraverso un'informazione se parliamo in termini didattici, di, di formazione eccetera, penso che sia efficace in termini mediatici non lo so non, credo siano altri meccanismi ehm, però lasciamola in sospeso sta questione. se arriviamo eh, ci, come dire concentriamo sull'Italia e qua abbiamo il dato eh, degli sbarchi dal primo gennaio, evidentemente ehm, al 9 settembre del 22, comparati con lo stesso periodo degli altri anni. Quindi, qui non abbiamo il totale del 21, ma abbiamo fino a settembre del 21, così come fino a settembre del 22. E effettivamente c'è stata una crescita degli sbarchi, in particolare c'è stato nel mese di agosto questa, questo forte aumento degli sbarchi. E la cosa che vi voglio far notare è che si parla di migranti sbarcati. Quindi ehm, non si considerano gli ingressi in Italia via terra delle persone che non arriva qui stiamo parlando di persone che entrano in modo irregolare in Italia ecco il dato che viene registrato dal Ministero degli Interni è quello degli sbarchi eh, poi rispetto agli ingressi via terra è molto più difficile avere eh, le informazioni benché eh, la cosiddetta rotta balcanica sia stata ne, nel passato molto eh, importante anche in termini numerici oggi mh, lo è meno, in primavera scorsa lo è meno, adesso sta di nuovo aumentando, sono movimenti tra l'altro molto flessibili certamente chi ci dà un'informazione su questo, ahimè è Frontex che registra eh, gli ingressi irregolari e dice in modo molto preoccupato attenzione sono ripresi gli ingressi irregolari dai Balcani nell'Unione Europea eh, a maggio del 22 sono passati, ci sono stati 46.000 ingressi attenzione parla Frontex di ingressi non di persone perché in realtà una persona può passare di solito lo fa più volte attraverso la frontiera. Sta di fatto che Frontex dice attraverso le sue eh, rilevazioni che sono la metà di tutti gli ingressi irregolari in Unione Europea, senza conteggiare i movimenti delle persone dall'Ucraina. Quindi è una realtà significativa, ma, ripeto, i dati che noi abbiamo eh, dal Ministero sono quelli degli sbarchi. Noi, come dicevo, eh, gruppo On Borders che si occupa di mh, studiare e anche di intervenire eh, al confine tra la Valle di Susa eh, appunto, e la Francia a UX, attraverso nostre mh, raccolte dati, eh, abbiamo stimato, questo grazie anche eh, appunto all'apporto di chi ci ha, dato, ci ha fornito i dati, che nel 2021 erano passate da URX eh, 10.369 persone, che è un numero significativo, passate perché URX non è una meta ma eh, un passaggio. E ehm, di cui... Ehm, oltre 400 minori non accompagnati sono eh, delle cifre importanti di una umanità che tutto sommato però rimane nascosta eh, nel senso che c'è questa rete eh, di sostegno tra l'altro uno dei punti focali sappiamo che è il, il rifugio massi che ha una sua legittimità istituzionale, ma è una rete di sostegno che passa assolutamente ehm, sottotono rispetto all'assetto di quei paesi che è un assetto turistico. Per cui è possibile trascorrere una vacanza in quei luoghi senza assolutamente avere percezione dell'ampiezza del fenomeno, come peraltro è assolutamente possibile passare una vacanza a Lampedusa senza vedere... Uno delle persone che arrivano. Lampedusa credo sia l'unico posto in Italia dove non circola un migrante perché i migranti sono chiusi negli hotspot, nell'hotspot eh, di Lampedusa eh, in modo non legittimo ma eh, è curioso no? Per cui ci sono le immagini degli sbarchi di, di, di un'isola assediata in realtà quando si è nell'isola eh, le persone che sono arrivate sono chiuse nell'hotspot e quindi del tutto invisibili. Anche qui a proposito di relazioni umane, no? sul visibile bella, eh, e l'invisibile è un'altra bella dicotomia. Ultimo eh, tormentone eh, quantitativo, sempre sull'Italia, poi possiamo discuterne, è questo che spero sì, eh, dal, dallo schermo è bello ingrandito. Questo tema eh, di grande attenzione sui profughi è stato determinato anche da tutto l'assetto del sistema di accoglienza che in Italia si è sviluppato negli anni. A oggi, il dato che ho trovato più recente del 31 agosto, nella cosiddetta accoglienza ci sono 98.000 persone circa, sono presenti 98.000 persone in Italia e di nuovo però guardate lo scarto che c'è ed è rimasto costante nel tempo forse un po' calato ma neanche poi tanto fra chi è dentro al sistema prefettizio dei cosiddetti CAS quello che doveva essere un sistema straordinario che avrebbe poi dovuto confluire nel sistema invece organizzato dai comuni oggi si chiama SAI, si è chiamato SPRAR, si è chiamato Siprolin, adesso eh, SAI però questo doveva essere un sistema appunto per affrontare eh, momenti eh, di emergenza in realtà prevale rispetto all'altro e questo è a regia e a controllo prefettizio mentre il sistema SAI è quello che ha a che fare con l'adesione volontaria dei comuni appunto al sistema. Eh, se ci interessa vedere in Piemonte appunto la presenza nei cosiddetti CAS ad agosto di circa 6.100 persone, nel, nell'ex SPRAR oggi SAI, sistema di accoglienza e di integrazione, tra l'altro sono termini sempre molto impegnativi questi che l'accoglienza dà, eh, sono soltanto 2.080 persone, per un totale di poco più eh, di 8.000 persone. Questi i numeri della cosiddetta accoglienza. Per finire un dato che ci riporta al tema normativo della costruzione anche delle illegalità, guardate eh, il più recente l'aggiornamento fra 19 e 20, ma eh, guardate il dato dei diniedi, cioè delle domande di asilo che sono state rifiutate nel 19, l'81% che è sceso al 76% nel 20. Questo significa che tra le domande che sono state esaminate Vedete comunque che il numero è basso, in tutto sono state 95.000 e nel 20 42.000 perché si era riduci anzi si era ancora in pieno movimento pandemia Covid. Comunque il numero dei dimieghi è altissimo il che significa che al di là del fatto che una persona può presentare ricorso ma comunque si tratta di un numero significativo eh, di persone che mh, diventano irregolari di nuovo per quel tema che dicevamo prima no? perché il canale dell'asilo evidentemente è un canale a maglie molto strette e se non si rientra in, nella categorizzazione che è prevista eh, il diniego c'è e soprattutto per quella che era la protezione umanitaria eliminata dal decreto Salvini che poi si ripresenta come protezione speciale come vedete i numeri eh, nel 20 erano ancora molto bassi. Questo è il quadro che mh, in realtà è estremamente approssimato e, e, e generale ma non si possono caricare le persone eh, di troppi dati eh, per indicare innanzitutto che le persone si muovono che eh, non si muovono soltanto perché costrette eh, che fra le persone eh, che si muovono mh, tra virgolette volontariamente eh, prevalgono i permessi di lavoro ma non in Italia ehm, e che poi tra le persone costrette a muoversi il movimento dei profughi dei richiedenti asilo è molto inferiore rispetto a quelli che rimangono eh, nel paese dove vivono. In generale eh, fra queste persone costrette a muoversi si parla di migrazioni forzate, adesso cominciano a essere raccolti da tre anni anche una distinzione tra chi è forzato a muoversi per Um, violenze, conflitti, guerre e chi invece per catastrofi. Mh, non hanno messo naturali mi sembra importante non aver indicato naturali anche se appunto è difficile anche qui eh, una distinzione eh, però dicevo in generale mi sembra bella la, la indicazione no, Che la Saxia Sarsen da alcuni anni fa quella di perdita di habitat. Per descrivere questi movimenti forzati e in Italia questo è il quadro. Io qui con l'aspetto diciamo quantitativo adesso vorrei entrare un po' di più nell'interpretazione di questo e eh, di quella che è il senso comune, il pensiero dominante, quella che invece può essere un'altra proposta di lettura, ho finito. Ci sono su questi dati delle commenti, delle osservazioni che... Mh, Volete fare è il, allora quello che eh, il documento continua ad essere? La Convenzione di Ginevra. Eh, direi che una, beh, prima di tutto, direi che è fondamentale il fatto di dire che ehm, è individuale l'aspetto la, dell'asilo, cioè è considerato il caso individuale. E questo non è banale perché, eh, per esempio, nei respingimenti collettivi, il fatto che si dica, ah, queste persone arrivano da un paese sicuro, quindi se ne vadano tutte, ecco, questo è un elemento di violazione rispetto al principio della Convenzione di Ginevra che eh, prevede mh, invece l'esame individuale e poi ehm, è legato al fatto che la persona che presenta asilo abbia dei motivi fondati per ritenere che nel paese da cui proviene la sua vita e la sua situazione di libertà siano fortemente a rischio quindi altro aspetto interessante è dare degli argomenti per dire che si è a rischio che determina da parte della Commissione la condizione di rifugiato, che è la forma di protezione più alta. Poi c'è la protezione sussidiaria, che sempre e comunque rientra nella normativa internazionale, e poi questa protezione che adesso si chiama speciale, ma possiamo anche chiamarla in modo più generico protezione umanitaria, è invece un permesso che ogni Stato dà a sua discrezione, per esempio di fronte a situazioni in cui una persona non rientrerebbe nel, nell'asilo perché non ha motivi specifici personali di minaccia ma per esempio eh, proviene da un luogo di guerre e di conflitti o eh, di disastri naturali che non, non sono un fatto esclusivamente suo personale ma se tornasse lì comunque avrebbe dei problemi e allora c'è la protezione umanitaria ricordiamoci la grossa novità con la guerra in Ucraina l'Unione Europea ha definito in modo uniforme il permesso di protezione temporanea alle persone che provenivano, che provengono dall'Ucraina. Questa è una novità grossa perché è un evento eh, dell'Unione Europea che non si è verificato durante altri conflitti. Eh, tornando indietro, eh, la prima videata che ci hai fatto vedere è eh, relativa a eh, un flusso di 280 milioni globali di persone che, eh, esatto, quella ancora prima, che dice che eh, a, a, la cui stragrande maggioranza arriva in Europa e nel Nord America. Quegli 89 che, milioni che poi diventano 100 e qualcosa sono compresi in questo enorme flusso sì, okay. perché nei 280 milioni ci sono anche le persone che si muovono per motivi umanitari cioè profughi e sì. ma non sono i 100 milioni sono soltanto i profughi i... Mm. gli sfollati interni non sono conteggiati eh? perché queste sono migrazioni internazionali okay. quindi se noi eh, andiamo a vedere quest'altra, non sì. dobbiamo mettere lì dentro 89 milioni, ma dobbiamo mettere soltanto, tra virgolette, queste fasce. La parte azzurra, azzurra eh, i, non i verde. No, i, perché questi sono sfollati interni. Quindi arriviamo a circa 30 milioni di persone che sono profughi, richiedenti asilo, eh, persone attenzione qui ci sono i palestinesi che, hanno, che sono dentro a un mandato particolare del, de, dell'ONU che continuano a essere eh, profughi e poi di nuovo la cosa molto particolare dei venezuelani è stata inventata questa formula tra l'altro anche il lessico no? deve diventare creativo perché per i venezuelani a seconda di dove vanno ci sono situazioni giuridiche diverse ecco, questi qua, queste persone qua, non rientrano nelle eh, migrazioni internazionali. E invece eh, tu hai detto che il, lo Stato, la nazione che accoglie più eh, profughi, come li intendiamo noi, i migranti, quelli che creano notizia, è la Turchia, giusto? Di cui non si sa nulla, cioè ci sono ispezioni internazionali eh, come è stato tentato di fare in Libia eh, ma anche lì con credo pochissimi risultati e in Turchia si è andati a vedere che cosa succede in questi chissà se sono degli hotspot o sono decisamente semplicemente dei campi di concentramento c'è qualche notizia? Sì, ci sono le notizie, i soggetti che fanno questo genere di indagine, la cosa interessante, spesso sono soggetti non istituzionali, questa è una questione anche per la rotta balcanica, respingimenti, eccetera. Anzi, la richiesta di creazione di commissione è faticosissima. Ehm, per la Turchia, sì, la Turchia. Ehm, ha scelto la strada della, potremmo dire, segregazione lavorativa. Molti di questi profughi lavorano eh, nelle città e soprattutto le condizioni eh, sono tali per cui eh, la Turchia si, si è trovata ad avere molto denaro per contenere questi movimenti. Però, di nuovo non è sufficiente perché il movimento è grosso. C'è da dire che rispetto ad alcune provenienze il governo turco, sono usciti delle indagini recentemente, ehm, vede con un certo interesse queste presenze per, eh, in quanto lavoratori, perché ehm, i lavoratori a condizioni spesso molto, molto precarie, anzi direi durissime. Però l'aspetto interessante è che ehm, c'è questa tendenza a essere interessati a movimenti di profughi che poi diventano lavoratori. Le condizioni, in particolare Istanbul, sono comunque durissime perché ehm, ho visto un'alzata di mano e arrivo subito. Ehm, non fosse altro che per il numero che è spesso trascurato, perché è altissimo. D'altra parte le persone che dalla Turchia si muovono verso la Grecia sappiamo che, hanno, eh, che subiscono questi respingimenti forzati e violenti. La Grecia è Unione Europea eh, e quindi la Turchia ha buon gioco a usare questo come arma mobile. A seconda delle condizioni, ma è interessante che negli ultimi mesi sia la Turchia a denunciare i soprusi eh, greci che di fatto ci sono. E aveva alzato la mano e prego, um, però non ho visto. Ah, sì, Roberto Patrignani. Se, prego. Io sono Norberto. Ah, sì, scusa. <ride> Eh, grazie per l'interessantissima introduzione. Volevo chiedere una cosa eh, sulla scala temporale no? parliamo solo di anni recenti ma c'è un'idea diciamo, degli anni 80 90, prima dell'anno 2000 ecco, qua, queste, queste curve, che Io vedo una fotografia 280.000 anno 2020 no? ma mh, qual è stata l'evoluzione precedente? Ecco, potrebbe essere interessante avere un quadro storico un po' più ampio, ecco, sulla scala temporale, se possibile. Sì, sì, eh, certo, grazie. Ah, voi non l'avete sentita? Ah, no, che strano. Eh, no, chiedeva Norberto se ehm, si poteva avere altre informazioni ehm, di tipo diacronico sulla scala temporale, perché il 280, il 280 milioni è lo stock del 2020, ma che cosa succedeva prima? Sì. Questo è un fatto veramente importante. Posso dare un'informazione molto sintetica che 280.000 è quattro volte tanto rispetto agli anni 60. E il rispetto ai dati dei profughi, ehm, appunto il, il fenomeno è in crescita, però quel eh, ne avevo accennato... Eh, ecco ne avevo accennato prima eh, e grazie eh, Norberto di averlo sottolineato avevo detto prima qui sì però attenzione questo ehm, grafico Istat parte dal 2011. Se noi tornassimo indietro vedremmo dei picchi di eh, ingressi per motivi umanitari negli anni 90. Quindi non è qualcosa di nuovo in Italia questo movimento migratorio di profughi. E eh, vedremo come il mercato del lavoro, appunto, dagli anni 80 eh, il permesso di lavoro, scusate, per, per il permesso di soggiorno per lavoro, sia andato crescendo fino a questo picco. Tenete presente che è uno dei motivi per cui in certi anni si trovano dei picchi se noi tornassimo indietro avremmo un picco nel 2002 per motivi di lavoro, perché? Non perché erano entrate in particolare il numero di persone ma perché c'è stata la regolarizzazione quindi anche qua nei movimenti migratori per quanto riguarda gli ingressi per lavoro le regolarizzazioni che sono una costante, una specificità della normativa italiana tra l'altro regolarizzazioni non ad personam no? ma in certi periodi di tempo determinano poi l'andamento dei eh, flussi ecco quindi in Italia la crescita eh, del fenomeno migratorio è, mh, comincia dagli anni 90 eh, da un milione di persone a 5 milioni e tre stiamo parlando di persone regolarmente presenti e il movimento migratorio in generale nel mondo ripeto oggi è quattro volte tanto all'incirca rispetto agli anni sessanta anche perché devo dire che non è facile raccogliere questi dati perché poi subentra l'altra questione di chi è diventato cittadino e quindi non rientra più nel conteggio delle persone che si trovano eh, come immigrati in un paese ma i paesi hanno norme della cittadinanza diversa quindi in certi paesi si può diventare cittadini molto prima ma questo non significa che certi effetti del migrare non rimangano quindi sono dati come dire di orientamento ecco grazie no grazie a te qualche dato alle di, all di, di nostri in questo caso 1913 gli in America ah, scusa. Eh, sì, non li ho qua. Eh. eh, posso però procurarveli. Sì, sono dati questi assolutamente formidabili. Mm. Ehm però con una grossa differenza rispetto eh, a oggi che tu hai parlato eh, migrazioni in America, Sud e Nord America, che erano delle migrazioni eh, per lavoro e quindi il, il tema del richiedente asilo profugo non entrava in, in questa dinamica qua. Ehm, posso consigliare un piccolo librino che, trovo estremamente, che ho trovato estremamente chiaro ehm, e che problematizza i dati: che è Storia delle, delle migrazioni italiane di Colucci. È stato è un piccolo libro uscito da Carocci: mm, si occupa della questione: mi sembra, fino al 19:20, non è aggiornatissimo, ma queste dinamiche dei movimenti migratori eh, italiani, dei, eh, delle migrazioni interne, fondamentale, e poi come cambia o anche quali sono delle costante delle politiche lì, lì lo trovi. Ma d'altra parte, oltre all'inizio secolo, i più grossi movimenti migratori in Europa sono stati dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, parliamo di qualcosa del 40 milioni di persone che si sono spostate. Una questione, secondo me, fondamentale è... E che adesso, e adesso vorrei arrivarci è che tendenzialmente si pensa alla migrazione come qualcosa di eccezionale rispetto a qualcos'altro lo spostarsi come qualcosa ehm, che non è nella ehm, norma dell'essere eh, dell'essere umano visto specialmente in termini di sedentarietà per cui chi si sposta è un'eccezione con tutto co quello che comporta a livello relazionale anche di discorsi su questa eccezionalità infatti se però vi prego eh, eh, in qualsiasi momento anche ora ecco mh, direi che su questo siamo d'accordo mi sembrano anche mh, un po banali queste considerazioni no ehm, ma tu sai quante sono le persone presenti straniere in Italia? Quante sono le persone sbarcate l'anno scorso? Una risposta che spesso si sente dice: no, ma sono comunque troppi, no? Ehm, oppure ehm, la totale mancanza di. Ehm, come dire, eh, ordini di grandezza sui numeri, per cui diventano milioni improvvisamente le persone che si trovano in Italia ehm, come richiedenti asilo. C'è quest'altro tema. Eh, questo, secondo me, ve lo propongo come il fatto che mh, si oscilla fra queste due eh, polarità di solidarietà e criminalizzazione io non credo che tutto il fenomeno migratorio debba essere una questione di solidarietà fra chi è buono e accoglie e chi è cattivo um, estremizzo eh, il mio discorso e quindi vede chi arriva in Italia come un criminale un approfittatore ehm, non è detto che chi migra abbia bisogno di solidarietà Chimica ha bisogno di arrivare in un luogo con una normativa eh, chiara, eh, non dove i margini di discrezionalità possibilmente siano ridotti al minimo o non esistano, ehm, dove il, il sistema delle disuguaglianze non sia tale da eh, provocare delle situazioni sociali pesantissime. Io questo però non penso sia solidarietà verso una vittima. no? Il tema del migrante come attore sociale direi che è trascurato. Eh, anche da chi ehm, si impegna, legislatori, decisori, operatori, eccetera, ehm, nella questione famigerata della integrazione. La solidarietà è assolutamente importante. Ma non esaurisce eh, la relazione di un paese, di una società con le persone che si spostano. Altro tema emotivo fortissimo: gli scafisti. Prego. C'è l'articolo 2 della Costituzione, che però parla del eh, tema della, della solidarietà, del, dell'accoglienza delle persone. Quindi. Sono d'accordo sul, sul principio generale che hai introdotto, cioè non è quella la base su cui si deve, ci si deve muovere, però è un elemento che non va trascurato, no? cioè che tipo di società noi creiamo, perché tu hai subito prima hai detto eh, che eh, hai parlato di discrezionalità. Delle, ecco, allora questa della discrezionalità è una tipica situazione in cui le procedure negano le leggi. Che dovrebbero mettere in atto e una delle modalità attraverso cui i nostri sistemi eh, affermano un diritto per non a, per, per, per poi non riconoscerlo nella, nella parte procedurale e questo per esempio è qualcosa su cui dobbiamo appunto eh, come posso dire fare chiarezza perché partiamo dai migranti ed è vero che questo è, però se poi questa diventa la procedura tipica anche per arrivare ad altre forme di sussidio che non riguardano necessariamente soltanto chi è arrivato in Italia, ma riguardano, che ne so, ti faccio un esempio tipico che ci riguarda, che è quello della valutazione di impatto ambientale o sanitario, che prevede la partecipazione della, della comunità e poi non spiega come deve essere fatta. E in Valle di Susa, scusatemi se lo dico, cioè l'unico rappresentante di 100.000 persone e di 29 comuni ce l'avete davanti a voi. Uno, Ecco, cioè, è chiaro che questo tipo di, eh, di, di, di, di procedura nega ciò che la legge invece afferma, cioè il diritto alla partecipazione. Scusa l'inciso, ma volevo generalizzare no, sui ah, problemi sì, fondamentale, generali. sono assolutamente d'accordo con te. Il fatto è però che il problema che hai posto, e questo discorso della solidarietà e della discrezionalità, scusami, è micidiare. Io non credo abbia a che fare con la solidarietà che eh, spesso è praticata nei confronti del richiedente asilo come vittima bisognosa di un intervento spesso extraistituzionale. Il problema è che il richiedente asilo ha eh, un percorso, ha dei diritti eh, e talvolta rispetto a questi diritti che ha, ma non solo il richiedente asilo, anche qualsiasi abitante di, di un paese, eh, si supplice con una solidarietà più o meno organizzata e questo a mio avviso contribuisce alla disuguaglianza, perché poi vorrei andare a finire lì nel ragionamento. Dal punto di vista emotivo questa polarizzazione tra appunto la solidarietà e la criminalizzazione sono fortissime. Gli scafisti sono diventati il soggetto fondamentale del racconto per cui se le persone muoiono in mare la responsabilità è degli scafisti, che comunque esistono certo ma non, non in questi termini. Il tema dell'emergenza, lo sappiamo benissimo, il tema della concorrenza sul lavoro, quando ormai sono 50 anni che si sa che il, i flussi migratori non rubano il lavoro eh, agli italiani, che il mercato del lavoro, ma non sto dicendo sia una buona cosa, ma il mercato del lavoro è segmentato. Altro discorso emotivo, la fuga degli italiani. All'estero. Quando poi guardando i dati si vede che tra questi italiani che fuggono eh, ci sono anche molti pensionati e eh, ci sono molti giovani di origine immigrata che hanno ottenuto la cittadinanza e se ne vanno. che questo è indicativo. I costi dell'immigrazione, c'è questo grosso tema, direi che il tema della concorrenza del lavoro è oggi meno di moda dal punto di vista emotivo, è più di moda il tema dei costi del welfare che comporta l'immigrazione, in particolare il richiedente asilo. Il fatto è che questi discorsi emotivi distraggono da altri elementi e tendono ad essere ecco discorsi fondamentalmente binari nella prospettiva degli stati nazionali noi loro i cittadini di un paese e eh, gli immigrati dove noi loro può essere nemico eh, amico può essere maggioranza minoranza anche qui eh, intese in termini naturalistici come se maggioranza e minoranza fossero qualcosa di naturale e non delle costruzioni storiche e politiche ma il discorso binario è, è pericolosissimo mm, e anche noi e l'altro attenzione però su questo permettetemi questa piccola provocazione anche nel lessico eh, di chi si muove in una prospettiva assolutamente accogliente e solidale nel senso eh, alto costituzionale che hai indicato tu spesso questo discorso del rispetto della cultura altra rispetto dell'altro è presente io penso che linguisticamente questo sia rischioso perché pone appunto il discorso binario chi si muove è altro Altro, pur riconoscendo poi l'alterità, la legittimità, il valore e l'esigenza di rispetto di questa alterità ma il diritto alla indifferenza che in termini per esempio di accesso ai servizi può essere molto utile è assolutamente trascurato e qui arrivo il discorso ciò che è ordinario è il nascere e stare in un posto ciò che è eccezionale è il muoversi e lo spostarsi e questo è valso e vale anche per le migrazioni interne eh, chi di noi si è mosso in Italia eh, ha fatto delle esperienze migratorie che adesso cercherò di sintetizzare analoghe a chi arriva da un altro paese certo con delle situazioni più semplificate eh, dal punto di vista normativo e linguistico però questa idea che il movimento sia un'eccezione influisce secondo me sul modo in cui poi si affrontano le questioni e devo dire i servizi sono basati sulla sedentarietà faccio un esempio molto eh, recente come problema no non recente che comincia a emergere ehm, come problema anche piemontese la questione abitativa di coloro che escono dal sistema di accoglienza quindi qui stiamo parlando dei richiedenti asilo che hanno ottenuto lo status o non l'hanno ottenuto comunque che hanno trascorso del tempo della loro vita o in un caso o in uno spra, sai, e che poi escono queste persone hanno problemi giganteschi a trovare un lavoro sappiamo eh, quelli che vanno a lavorare in agricoltura in quali situazioni si trovano e sappiamo tutti i problemi di aree come il Saluzese, di tentativi assolutamente eh, molto impegnati e anche efficaci in certi casi di trovare una soluzione, ma se andiamo a guardare la questione il fatto è che tutto il sistema della casa, dell'affitto, dei contratti eccetera è pensato sulla base di persone che comunque si fermano, restano. E invece la persona che è itinerante, come è costretto a fare, chi lavora in questi eh, settori, si trova con delle difficoltà eh, enormi a trovare un'abitazione. Il problema di Rosarno e degli altri campi vergognosi che ci sono in Italia non, sono, non è soltanto determinato dalla cattiveria eh, dei caporali che sfruttano benissimo la legge sul caporalato è importante. Ma di nuovo ritorna il tema normativa sulla migrazione, normativa sul reclutamento del lavoratore dei braccianti, normativa rispetto all'abitazione dei braccianti, a cura di chi è, chi ne è responsabile, chi l'organizza. E quindi il tema del servizio basato sulla sedentarietà penso anche a quello sanitario non è eh, del tutto eh, cioè è un fatto importante che in qualche modo determina un po' il, il frame no? il, il paradigma ho richiamato questo vecchio eh, questo concetto cruciale di, di Goffman ecco per comprendere un fatto sociale usiamo eh, certi frame quello della sedentarietà e del discorso binario noi loro su base di stati nazionali direi che è un frame ehm, molto molto diffuso con delle conseguenze nelle relazioni eh, tra gli umani sedentari in movimento cittadini e non cittadini immigrati e non ehm, direi molto importanti vorrei proporre come frame che abbiamo ritrovato, che si ritrova come pensiero dominante riguardo alla questione migratoria, questa considerazione eh, di, eh, di ricerca. Cioè, il fatto, mh, possiamo dire che oggi uno dei eh, schemi interpretativi, noi in alcuni lavori che abbiamo fatto li abbiamo chiamati lenti, per leggere e intervenire sul fenomeno migratorio, è questo del nazionalculturalismo. Un eh, punto di vista spesso implicito, ma che è assolutamente diffuso anche tra ricercatori, ma anche tra operatori, insegnanti, decisori, insomma, è veramente un pensiero dominante, che dà per scontato questi elementi che io, eh, che io vi propongo cioè che esistano popoli intesi in questi termini e quindi e quindi chi si muove e entra nel contesto di un popolo e eh, diventa una minoranza e allora eh, come comportarsi con questa minoranza minoranze definite appunto secondo linea etno nazionale i marocchini le donne rumene gli albanesi e di, e, e di nuovo il lessico che ricorre la comunità albanese come se fosse un tutto coeso accanto al tutto coeso italiano no? Isole che fanno fatica a incontrarsi, tanto che poi le cosiddette seconde generazioni, lo conosciamo tutte, no? certe formule, vengono rappresentate come ponti tra due culture, sospesi tra due culture, no? provenienti da un'isola compatta, che però vanno a finire, per questioni eccezionali, dentro quell'altra isola compatta che è la, eh, la società, in questo caso italiana. Eh, Brubaker con questo suo concetto di gruppismo inteso appunto come un uh, criterio dato per scontato per leggere i fenomeni e soprattutto per stabilire i confini noi loro eh, è estremamente utilizzato e diffuso nella scuola tra gli operatori eh, e nei lavori talvolta anche di ricerca Ecco, ehm, vi faccio degli esempi. Le prime tre domande sono delle domande eh, presenti eh, in un questionario che è stato redatto da una importante ricerca italiana sulle seconde generazioni. Gli altri affermazioni eh, sono tratte da importanti progetti di accoglienza realizzati mh, negli anni più recenti qua in Piemonte, progetti di accoglienza di varie realtà associative istituzionali e non dipende. Ecco, e, sono degli stralci, degli slogan estratti ovviamente, ma ragioniamo su queste prime domande. A parte il fatto che se a una persona si pone una domanda di questo tipo, tende a rispondere dentro al quadro mentale da cui parte la domanda. È improbabile che un ragazzo o una ragazza dice: Ma in realtà non è una questione di sentirsi italiano o no. È improbabile perché risponde secondo le aspettative che comprende del ricercatore. Ma. Ehm, la cosa interessante è che avere posto queste domande significa avere adottato quel paradigma interpretativo di cui abbiamo detto prima, per cui è dato per scontato che esista una vostra tradizione, vostra su base nazionale e, attenzione, dico nazionale ma per certe provenienze è una base etnica, perché poi il termine etnico usato in senso inferiorizzante per certe provenienze è molto diffuso. Non si parla di gruppo etnico se si parla degli americani a Torino, però si parla di, di comunità etnica, magari dei marocchini. Quindi le vostre tradizioni, del vostro gruppo etnico, tante culture diverse nel quartiere, è dato per scontato che ci sia cultura italiana, marocchina, rumena, africana. Si dà per scontato, questo ripeto, questa isola, questa bolla unitaria che perde un sacco di altri elementi. Cerco di essere ancora più chiara. Se le domande a questi giovani sono impostate diversamente, del tipo: ma nella tua classe che succede? Siete divisi in gruppi? E chi siete? Fra chi? viene fuori tutta una serie di elementi in cui magari c'è anche il criterio nazionale ma ci sono anche tutti elementi culturali per esempio delle culture giovanili e, tra chi studia e non studia eh, tra chi spaccia e non spaccia tra chi consuma o non consuma certe sostanze tra chi eh, è figo e chi è sfigato tutto ciò ha a che fare appunto con delle differenziazioni di tipo giovanile. Poi ci sarà anche il discorso nazionale, ma di nuovo abbiamo constatato con delle differenze interne. Io vengo dalla città però, eh, non sono come eh, quei grezzi che arrivano da un po' di tempo a Torino dai paesi. Eh, la mia famiglia viene da una città, noi non siamo come loro. Questa distinzione città-campagna, Introduce evidentemente delle differenze molto importanti, eh, che il discorso nazional-culturale nazional -culturale invece totalmente eh, abbatte, semplificando. E così, anche come vedete, per questi progetti. Eh, notate anche in me la parola che ricorre molto: della tolleranza, parola insidiosissima la tolleranza. Tollerare qualcuno eh, non è proprio la stessa cosa che dare per scontato l'uguaglianza di diritti. La tolleranza, Giacomo cioè te lo diceva qualcosa a tempo e, e rischia di essere quasi un insulto se io dico che ti tollero. La simmetria è evidente nell'uso del termine, che però di nuovo è diffusissimo, il tema dell'incontro culturale delle culture differenti. Allora attenzione non voglio essere fraintesa: non è che gli elementi culturali non esistano e non siano importanti assolutamente sì ma prima non sono su base nazionale sono molto diversificati cambiano nel tempo e rispetto alla questione migratoria parlare solo come spesso succede di questioni culturali mh, distrae da altri elementi fondamentali eh, che se trascurati determinano forti disuguaglianze e infatti eh, appunto vorrei arrivare al discorso un po' più propositivo no? eh, prima di però voglio ancora sottolineare ecco, eh, che in questa prospettiva nazionale culturale le persone che migrano sono appunto una eccezione rispetto a questa eh, sovrapposizione tra popolo, sovranità, cittadinanza, nazione. Le comunità sono altre dal punto di vista culturale sostanzialmente e quindi devono essere un oggetto speciale delle politiche. Un grosso tema è se eh, occorrono interventi specifici per le persone immigrate e per quelle che non lo sono, in certi casi è importante, in altri no, anzi. E poi di nuovo rispetto al welfare, perché questo welfare per chi è, di chi è, riguarda il noi inteso come popolo sovrano di una nazione ben definita, e io credo che questa diffusione assolutamente dominante eh, di questo tipo di paradigma mh, sia mh, un elemento che spiega appunto eh, le politiche, gli atteggiamenti e moltissime situazioni riguardo alla questione migratoria, anche senso comune riguardo a questa questione migratoria. Quello che io invece voglio eh, proporre rispetto a queste lenti è un modo di guardare eh, al fenomeno che insiste su questi aspetti qua. Cioè chi si sposta è vero che ha dei, dei tratti culturali, ma non sono dei tratti culturali indelebili che eh, sono un marchio per sempre. Chi si sposta fa un processo eh, che mh, riguarda questi, questi elementi qua e questi elementi qua sono fondamentali per il, mh, la costituzione della stratificazione sociale e quando parlo di spostarsi parlo anche delle migrazioni interne degli spostamenti interni a un paese. Ritorno al tuo discorso sulla discrezionalità. Prendiamo questo punto, la competenza del navigare il sistema, specialmente in un contesto italiano con una grossa differenziazione tra scuole. La competenza che hanno le madri torinesi nel sapere che una certa scuola ha certe caratteristiche, ci sono certi insegnanti, una sezione è migliore dell'altra, forse è meglio non andare in questa sezione. Sono competenze che chi si muove non ha per un certo tempo quando arriva nel nuovo contesto. Ora è evidente che se queste competenze contano tanto, chi si sposta in quel contesto avrà dei problemi. Più di chi si sposta in un contesto dove navigare in questo modo discrezionale, informale, ad esempio la scuola, non è così importante. Se una scuola funziona senza grosse differenze tra quartieri, tra indirizzi, eccetera, eh, chi si muove ha dei vantaggi chi invece si trova in una situazione di scuole profondamente differenziate e non sa navigare questo sistema avrà degli svantaggi e allora lì il problema è su che cosa intervenire sulla differenza culturale del giovane marocchino che va male a scuola o sul sistema scolastico eh, che eh, non è configurato così, pensando comunque agli immigrati. Eh. Eh, gli effetti, tra l'altro, questi processi sono lunghissimi. Eh, una, quasi una decina di anni fa, ormai, no, forse meno, avevamo fatto un lavoro nell'Alessandrino guardando la presenza nei primi anni degli istituti superiori di ragazzi. Eh, nati da genitori stranieri e ehm, avevamo indagato anche la presenza dei ragazzi e delle ragazze italiani rispetto alla regione mh, di nascita dei nonni oltre che i genitori ed era emerso con grandissima chiarezza una concentrazione dei ragazzini e delle ragazzine di origine straniera accanto ai ragazzini e alle ragazzine che avevano i nonni provenienti dal nord est e dal sud Italia quindi innanzitutto gli effetti dello spostarsi sono lunghissimi e poi c'è questo elemento qua della mh, stratificazione della disuguaglianza scolastica quindi se il processo migratorio comporta queste questioni qua trascurate, trascurate, e la questione è che anche il discorso sull'integrazione cambia, non si tratta più tanto di integrarsi in Italia, ma piuttosto in quale parte del tessuto sociale ci si integra, in quale quartiere, in quale scuola si andrà. Questo determinerà le reti che le persone avranno, le esperienze che le persone avranno. Una società non è uniforme ma profondamente stratificata e si può essere perfettamente integrati in un um, quartiere dove esistono delle gang giovanili che scorrazzano, imperversano, se si è parte di questa gang si è integrati. Quindi in quale parte della società? E queste specificità migratorie incidono eh, su questo. Qui è acceso però. Ditemi, eh, ditemi se, vi, eh, se sentite da casa. Francesco, sì, lui annunisce. Sì, sì, sì io sento. Cioè, Se sì. Non sentiamo le domande dal pubblico. Ma in questo momento la domanda era, da casa sentono? Sì, sì, perfettamente. Ok, posso proseguire? Quindi, da una parte le conseguenze dello spostarsi, dall'altra il tema del contesto. Eh, il fatto che eh, il, la questione dell'integrazione sempre vista a prescindere dalle caratteristiche del contesto che possono favorire o meno ehm, i percorsi, poi comunque si entra in un ambiente, si entra in un contesto, il problema è in quale parte, in quale strato. Il declassamento sociale legato al percorso migratorio in italia è una realtà perché in italia il contesto ha certe caratteristiche per esempio un mercato del lavoro fortemente segmentato come dicevamo prima ci sono delle disposizioni giuridiche che hanno certe caratteristiche le regolarizzazioni periodiche eh, la, la difficoltà a entrare per motivi di lavoro eh, il tema della cittadinanza in Italia prevale lo ius sanguinis ed è una disposizione giuridica molto significativa da questo punto di vista perché per diventare cittadini italiani il percorso è molto più complesso che in altri paesi tranne che se si ha una discendenza italiana eh, che si può documentare, si ottiene la cittadinanza italiana senza aver abitato neppure un giorno in Italia. Sono delle disposizioni del 92 confermate dai decreti Salvini. Non a caso in questi giorni la propaganda elettorale, per esempio in Sud America, eh, riguardo alle elezioni è legata al difendere i diritti del sangue italiano. Quindi questo discorso nazionale culturale assume questi toni estremi anche nelle disposizioni sulla cittadinanza, che ripeto, in Italia è fortemente sbilanciata sullo ius sanguinis. È evidente che chi arriva in un contesto sbilanciato sullo ius sanguinis, e eh beh, si troverà. In, con un percorso di integrazione più difficile, più, con maggiori ostacoli, con tempi più lunghi e così anche gli altri, gli altri aspetti. Se poi ci aggiungiamo l'elemento che fu definito proprio qui a Torino, no? dalla Zincone, il localismo dei diritti, per cui a seconda del comune, della città dove si va a vivere, sono forte, possono essere molto diversi, L'organizzazione dei servizi, ad esempio, e beh, eh, altro che integrazione in Italia, integrazione alla cultura italiana, qui si tratta di una questione di ambienti, grazie, sei gentile. Ehm, di ambienti e di contesti che hanno certe caratteristiche. Ed è su queste che eh, occorre incidere per eh, favorire dei processi appunto di inserimento e sono trascurati questi aspetti qua dalle politiche in generale vorrei fare una lamentela e cioè che i risultati di ricerca ormai di parecchi decenni una ricerca che si è sempre più affinata che è diventata anche molto attenta ai contesti locali sono sostanzialmente mh, non presi in considerazione dai decisori politici. Mm. E questo può essere uno dei motivi per cui eh, ci sono, si fanno delle scelte che sono inefficaci o addirittura controproducenti in certi momenti. Vorrei chiudere prima di discutere questa come dire, proposta di, di, di, di lettura che, che faccio del fenomeno con ehm, una considerazione sui rifugiati perché eh, queste osservazioni che stiamo facendo non si riferiscono effettivamente, cioè si riferiscono a tutte le persone che si muovono certo e l'importanza del contesto evidentemente tocca tutti. Eh, anche chi non si è mosso, ma mh, i rifugiati si trovano ad avere, non solo in Italia, mh, uno svantaggio particolare. <clears throat> come mai? Questa è una cosa che da tempo ci ha, mh, ormai da 3-4 anni, ci ha sollecitato come gruppo di ricerca che ha lavorato anche con Ires, eh, perché in Europa questo tema del refugee gap, cioè dello svantaggio che hanno le persone entrate attraverso il canale umanitario rispetto ad altre, è acquisito da molti anni e pur con molta fatica guardando i dati, e se volete poi commenteremo il problema dell'accesso ai dati sui rifugiati, eh, anche in Italia si può constatare la stessa cosa. E, quello che è interessante è che i eh, lavori di ricerca molto più sedimentati in diversi paesi europei hanno ormai evidenziato con molta chiarezza che questo gap rimane anche al netto delle caratteristiche individuali e della situazione del mercato del lavoro quindi la domanda è che cosa ha di specifico chi arriva attraverso il canale umanitario quali sono le specificità che favoriscono lo svantaggio il refugee gap si è parlato del trauma subito durante il viaggio. E qui mi permetto una piccola provocazione che c'è per moltissimi, ma si sottovaluta il trauma delle condizioni in cui per molto tempo vivono le persone una volta arrivate in Italia. Cioè se è traumatico attraversare il Mediterraneo o comunque quel tratto di mare che unisce Tunisia a Lampedusa è anche traumatico poi rimanere rinchiusi in un hotspot. Normalmente il discorso del trauma come elemento di svantaggio si ferma al trauma prima dell'ingresso eh, nel paese. E, in realtà eh, ci sembra di poter dire che ci sono delle eh, due specificità un po che sono mh, sottovalutate, per ora non prese in considerazione, direi anzi proprio che le politiche non le tengono in considerazione, le politiche insistono molto sull'individuo, sul capitale umano, negli interventi che vengono proposti, e che sono le reti dei rifugiati che sono diverse dalle reti di chi migra per lavoro. Le reti dei rifugiati sono reti spesso disperse in più paesi, e molto succede che le persone arrivino in un posto che non è il posto dove vorrebbero fermarsi, hanno i loro contatti e le loro conoscenze altrove, spesso sono reti che non sono reti adatte all'inserimento lavorativo. Eh, questo è successo anche a migranti nel, nei decenni precedenti ma quello dei, dei rifugiati è particolarmente significativa e poi i rifugiati, dico in senso lato, richiedenti asilo e coloro che poi hanno la protezione diversamente da altri immigrati entrano in un sistema di accoglienza uno studente per differenziare ehm, nel suo lavoro che stava facendo tra eh, i rifugiati e gli altri immigrati diceva che, che termine uso, dico gli immigrati liberi per indicare appunto che chi arriva col sistema di accoglienza entra nel sistema. Il fatto è appunto che non decide dove andare. La dispersione territoriale non è una strategia di inclusione ma è una strategia per distribuire quello che è un peso per la maggior parte dei comuni e delle prefetture. Quindi la cosa è connessa alle reti. Se ho un cugino a Catania del Bangladesh che mi aspetta per aiutarlo nel suo negozio e io vengo mandato a Torino, questo creerà dei problemi a me e al mio cugino. E eh, e poi appunto il sistema di accoglienza, noi conosciamo delle grandi eccellenze in Piemonte in termini di competenze degli operatori, di, di ehm, opportunità che vengono offerte in termini anche di formazione, e di inserimento, ma sappiamo anche che ci sono delle situazioni totalmente disastrose, le persone vengono mh, inserite in un limbo in attesa di tempi spesso lunghi per accedere poi al, allo status o avere il diniego lontano dalle proprie reti e in una situazione in cui l'inserimento lavorativo è complesso. Quindi il non tener conto di questi elementi mh, sono stati investiti tantissime decine di milioni di euro ehm, in Europa per l'inserimento dei rifugiati ma a un esame attento dei progetti si vede l'insistenza ripeto sullo sviluppo del capitale umano imparare la lingua imparare avere una formazione sull'individuo non su questi elementi più sociali che hanno a che fare con le reti e con l'organizzazione del sistema di accoglienza Il, um, e questo ha degli effetti e, mh, per cui il refugee gap è una questione sociale molto molto eh, rilevante perché sta continuando ed è mh, per ora eh, non ha soluzione l'inserire attenzione anche un altro elemento il sistema di accoglienza è accoglienza ma è anche controllo per cui il movimento delle persone richiedenti asilo non è sul territorio un movimento libero come altre persone immigrate. È vero che è cruciale l'apprendimento della lingua e nel sistema di accoglienza c'è questa opportunità. Però tutte le persone che sono immigrate da fuori hanno avuto il problema della lingua. Ma l'apprendimento di una lingua in un ambiente di lavoro, quando c'è il famoso cugino che mi presenta al datore di lavoro, garantisce per me, mi insegna come comportarmi, cosa devo dire, cosa non devo dire e eh, mi dà un accesso a questo, contribuisce anche ad apprendere la lingua. Il rifugiato che attraverso il sistema di accoglienza è un benevolo imprenditore che si impegna ad assumerlo anche con tutti i disagi che questo comporta perché se poi questa persona non avrà il titolo di soggiorno non potrà più averlo assunto eccetera eccetera. Ma l'imprenditore che attraverso un lavoro paziente, minuzioso, degli operatori è disposto ad assumere il rifugiato probabilmente nel suo contesto lavorativo non ha altre persone straniere o magari non ha della stessa nazionalità e della stessa lingua. Di questa persona perché il mercato del lavoro segmentato è regolato da catene migratorie che si inseriscono in nicchie lavorative basta vedere il lavoro sul ponteccio in questi mesi a torino e quindi tutte queste, queste questioni come dire che spostano scusate che spostano l'attenzione dal discorso culturalista da relazioni umane tra dei noi e dei loro differenziati in modo deterministico al discorso delle, delle disuguaglianze e delle condizioni sociali di inserimento io penso che sia una modalità per affrontare anche quel grosso tema eh, della frugalità che in un contesto di contrapposizioni nazionali, proprio non ha, non ha spazio neppure per emergere, a mio avviso. Io mi fermerei qua, perché credo di avere eh, ben ben, ehm, come dire, eh, caricato di questioni. E credo abbiamo ancora tempo per discutere. Dai. No, di nulla. Anzi, voglio sentire la vostra i vostri commenti sì, ho Sentono. Prima ho verificato e si sentiva e allora allora adesso c'è Norberto Patrignani Francesco Valfré e mi parlo no, aspettate loro sono visibili. Possiamo accendere allora anche. Buonasera. Ehm, Sereno Regis va bene, Valfreno, Norberto Patignani e poi c'era Elena Garneri in sala d'attesa, ma forse era tempo fa. No, no, Elena Garneri c'è. Ah, ok, benissimo, per fortuna. Sono, sì, sì, sì. Eh. Oh. Eh, mi interessava sapere se eh, a riguardo di quest'ultima fase che hai toccato quando ti riferisci adesso in senso lato, al senso comune, quindi a tutte quelle specificità no, che in noi, chi in un modo che nell'altro, chi più ne meno anche quasi sempre involontariamente, noi teniamo nei confronti di, di chi non è italiano. Diciamo. Ecco, volevo sapere se eh, avete studiato, verificato dei parallelismi, similitudini con, con altri stati, perché eh, tutti i sei immaginano il nostro sistema italiano no? e già in Italia ci saranno tempi differenze. tra un catanese e un trentino, ma con altri paesi avete fatto qualche indagine? Sì, non direttamente, ma allora ti rispondo. Innanzitutto è vero differenze tra un catanese e un trentino, ma la cosa interessante è che la costruzione del confine noi loro cambia a seconda della situazione per cui il catanese e il trentino si distinguono noi catanesi col trentini ma è possibile che si crei il confine noi italiani e loro stranieri dove dentro noi italiani c'è il catanese e il trentino cioè una delle questioni interessanti è quali sono i confini i marcatori che vengono utilizzati per costruire i confini no? ehm, questa è una questione. E, e l'altra, su altri paesi sì, il nazionalculturalismo è diffuso, non soltanto in Italia. Eh, forse meno accentuato in paesi di più antica eh, immigrazione, però è diffuso. Pensa che i primi lavori mh, famosissimi della scuola di Chicago, eh, sulle questioni migratorie avevano proprio come mh, quadro teorico di riferimento il fatto che l'integrazione passa attraverso l'assimilazione l'assimilazione a cosa? Al essere americano questo accadeva negli anni 60 poi la cosa interessante è che non fu tanto un discorso migratorio, ma un discorso di diritti sulle donne e sui gay che polemizzò con questo discorso dicendo ma quando voi parlate di essere americano, chi avete in mente? Molto probabilmente avete in mente il maschio bianco di origine anglosassone protestante. E chi non è, è questo il modello di assimilazione che avete in mente. La società americana è molto differenziata e stratificata. Quindi questo dibattito non è mh, un fatto di oggi. Il problema è che è talmente eh, utilizzabile questo schema, è così semplice, che ha molto, continua ad avere molto successo, poi magari più o meno intermittente, ma ce l'ha, soprattutto in termini di costruzione del nemico, efficacissimo. Se non devi presentare slide, Sì, e io esco dalla condivisione allora? Sì, sì, sì. sì, sì. direi di sì la mia faccia ecco sì io mh, sono qua e eh. non è che devo scappare adesso alle sette se ci sono delle considerazioni ancora da fare Perché poi, possiamo chiudere in questi termini, a proposito di abbondanza e pluralità, alla fine poi è un discorso di risorse e di accesso alle risorse e di disuguaglianze. Posso, posso fare dei parallelismi con altre situazioni, giusto? Per... Scusa, adesso non vorrei dilungarmi troppo, però andiamo molto lontano. Eh. Partiamo da Darwin. Darwin nel suo viaggio intorno al mondo, nella parte finale, parla della schiavitù perché ha un'esperienza in una azienda in Brasile e vede come viene trattato uno schiavo era già stata abolita in Inghilterra la schiavitù e Darwin a un certo punto nel suo, nel suo saggio viaggio di una terrorista intorno al mondo semplicemente pone il dubbio cioè dice ma se la loro inferiorità non dipende dalla natura ma da noi, grande è la nostra colpa. Questa frase da sola salva Darwin rispetto a tutta una serie di altre situazioni, posizioni, perché dal luogo il semplice porsi la domanda aiuta a, non dico a trovare una soluzione, ma a capire il contesto. Considerate che eh, pochi decenni prima che Darwin facesse i suoi studi, c'era stata, non mi ricordo il quale università americana inglese, eh, un, un, eh, un seminario specifico per comprendere quali erano le cause dell'inferiorità eh, degli esseri umani africani e c'era chi diceva il sole, il, il calore, sono fuori di tutti i colori, cioè chiaro. Ecco, a me sembra appunto come mh, mh, ha cercato, di credo, mh, di esplicitare Maria, probabilmente senza voler rovesciare la domanda e, eh, e, e le questioni a, a chi le ha davvero queste responsabilità di cui parlavamo prima, che eh, è chiaro che dobbiamo, farci delle, de, dobbiamo fare delle riflessioni più ampie, più allargate. Il secondo, il secondo eh, parallelismo che volevo fare è quello con la crisi del pronto soccorso nella sanità, eh, che è sotto gli occhi di tutti, c'è stato da poco un responsabile di un, di un pronto soccorso in Piemonte che ha sfidato i candidati ad andare a vedere cosa succede in un pronto soccorso dicendo che in realtà il pronto soccorso è il luogo in cui confluiscono tutti i problemi della società non solo quelli sanitari ma anche quelli sociosanitari e quindi è chiaro che l'intervento non può essere fatto soltanto sulla struttura del pronto soccorso cioè tu non pu puoi potenziare le strutture, puoi, puoi moltiplicarle, puoi aumentare, perché poi c'è lo stress enorme di, di chi opera nel pronto soccorso, ma non sta lì il punto. C'è cioè, un'emergenza e si interviene sull'emergenza, ma è chiaro che la risposta ci torna indietro, ci torna come società, ci torna su cosa intendiamo noi per quel secondo articolo della Costituzione e cosa vogliamo essere come Paese. E questo io credo sia un po' il, il succo scusami se, se sembra, forse ho detto delle banalità e delle considerazioni, però questi parallelismi ci aiutano un po' a comprendere che non può esserci un, unica, eh, un unico luogo in, tu, in cui agire quando i fenomeni sono così estremamente complessi e anche difficili comunque da definire, perché quello che hai fatto tu è stato, quello che abbiamo visto è un tentativo di descrizione di un magma, è, è questo il punto. Quindi io ti ringrazio molto a nome del centro studi intanto. Eh, vabbè, ulteriori spunti di riflessione se c'è se vuoi aggiungere qualcosa no tu non hai bisogno di questo ah, sì. per usare no, no, no non ho nulla da aggiungere semplicemente che se dovessi sintetizzare in due parole il tentativo ehm, mio è quello di eh, sottolineare il fatto come eh, i discorsi sulle migrazioni e gli interventi il più delle volte sono disgiunti dal problema delle disuguaglianze sociali e questo ha gli effetti che, che possiamo vedere anche da parte di chi benevolmente eh, interviene Sì, se posso uh, Norberto tutto, eh, scusati tutto, ti, ti annuncio ah no non ti vedono più eh, prego però lo sentite? Sì, sì. Eh, innanzitutto, beh, forse ho la linea... Innanzitutto grazie. Eh, Volevo solo aggiungere questa cosa che, che appunto avete appena detto in conclusione, che eh, diciamo in buona fede c'è una... Mh, affrontare questi temi eh, trascura eh, la complessità. No? E, e affrontare la complessità richiede concentrarsi sulle connessioni, sulle relazioni sulle reti, come giustamente sottolineava lei eh, invece di concentrarsi sull'entità sulla persona, no? sul singolo no? e questo è un limite che abbiamo tutti anche chi in buona fede vuole affrontare eh, problematiche di questo tipo il secondo aspetto è invece chi non è in buona fede chi invece vuole trasformare i confini in frontiere, eh, le, le, le, tagliare le relazioni e separare le entità. no? Eh, e Quindi mi richiamo al primo incontro che abbiamo fatto sul linguaggio o al secondo incontro con, eh, dove le, le, le, le relazioni si allargano addirittura al mondo vegetale, al mondo animale. no? Cioè tutti i tentativi che vengono fatti in mala fede stavolta per separare eh, sono basati sulla disuguaglianza e la disuguaglianza per essere mantenuta richiede energia e quando non basta più l'energia si ricorre alle armi, si ricorre alla guerra. La guerra è l'ineluttabile eh, evoluzione del dello sforzo per mantenere le disuguaglianze. Poi questa guerra può essere una guerra eh, quotidiana nel Mediterraneo, dove muoiono le persone tutti i giorni, oppure una, una guerra emergenziale come quella della Russia e Ucraina, no? però credo che questo, meno, da, da quello che, che ha detto lei, ho trovato questo firouge, diciamo, con gli incontri precedenti, questo volevo ringraziarla tantissimo. No, grazie di questo lavoro di connessione fra gli incontri, è estremamente efficace, siete riusciti a sentire quello che è stato detto. Eh, però sarebbe interessante che fosse Norberto, eh, sì, no, eh, no, diceva eh, Norberto che eh, questo eh, separare e eh, questo mantenere disuguaglianze ha come suo strumento eh, massimo poi la guerra e la violenza, dai confini alla frontiera alla guerra eh, guerreggiata, quindi rispetto eh, agli altri incontri, la violenza del linguaggio, le, le relazioni tra umani e non umani, nel momento in cui le connessioni non vogliono più essere tali, ma si ha l'obiettivo invece di separare e di dividere, ecco allora anche le politiche nei confronti dei migranti sono espressione di questo. Ho interpretato Assolutamente. correttamente sì, certo, dalla guerra guerreggiata a. Avremmo potuto parlare delle, dei processi di esternalizzazione della Unione Europea no? nei confronti delle, delle persone che si muovono. Il fermare addirittura prima di arrivare in Unione Europea, anche per la falsa coscienza, quindi di non fare il lavoro sporco, è una modalità appunto di, eh, di chiudere questo noi eh, decisamente come peraltro molta campagna elettorale, anche se forse in modo meno efficace, adesso sta continuando a fare, senz'altro. Grazie per queste connessioni trovate fra, fra gli incontri. Oh. Sì. Ci lasciamo in questo modo? Va bene allora. Grazie, grazie a tutti. Arrivederci. Buona serata, a voi che siete locali. Grazie di tutto. Arrivederci. Io vi sconnetto. Eh, proprio al contrario di quello che stanno dicendo, no? Scusami, non ci ah. mi ricordo dov'è.